Benvenuti Logistics ed Analytics Italia Nel video di oggi vedremo come fare lo scontorno di una modella con i capelli utilizzando GIMP e lo strumento tracciati Carichiamo subito il file, menu file, apri e abbiamo questa foto che è 1024x768 pixel La carichiamo, come vediamo abbiamo scelto una foto che ha dei capelli però lo scontorno non è particolarmente difficile anche se è di media difficoltà perché i capelli non sono proprio al vento, non sono ricci Quindi selezioniamo subito lo strumento e vediamo come si fa? Attenzione, c'è stato un errore nel sistema operativo, ottimo, proprio mentre registriamo. Allora, con la rotella io pigio. Quando si seleziona lo strumento tracciato, facciamo il primo punto fuori, dato che vedete che è un mezzo busto. Poi facciamo il punto qui. Fino a quando, diciamo, non ci sono le curve, noi possiamo anche andare dritti. Io sto continuando a premere. Quando c'è una curva, vedete che l'ultimo nodo attivo è trasparente, mentre quelli in bianco non sono trasparenti io premo la rotella per muovere l'immagine vedete che c'è una curva eh? io questo nodo qua lo costruisco mantenendo premuto e facendo uscire vedete le maniglie che, che costituiscono la guida questa è la particolarità dello strumento tracciato: quando lascio posso prendere e posso continuare a muovere posso anche muovere singolarmente la guida e se mi dà fastidio toglierlo in queste parti qua io faccio semplicemente clic con il mouse vedete perché sono delle parti un pochino complicate e non uso le guide mentre qui se io voglio a questo punto questo è il nodo attivo posso andare qua tengo premuto e avvio la curva vedete? tengo premuto e avvio la curva sto tentando di semplificare poi prendo questa maniglia qua quando sbaglio a fare un nodo faccio backspace nella, nella tastiera viene cancellato vedete io poi lo posso muovere Riprendo la maniglia e la sposto in direzione dell'andamento dei capelli. Anche qui posso premere, mantengo premuto e gli do una curva. Poi lascio, prendo, con la rotella mi muovo, continuo. Anche qui c'è una curva, premo, mantengo premuto e creo una curva. Poi riprendo la maniglietta e la metto in direzione della prossima direzione. Vedete qui mi sono sbagliato? Backspace e cancella. Poi prendo, posso prendere questo e muoverlo. Questo è attivo, vedete che è trasparente, qui c'è un'altra curva, premo, mantengo premuto, faccio uscire le maniglie ed ecco che creo la curva e riporto in direzione il quadratino, mantengo premuto la rotella, qui c'è un'altra curva, premo, mantengo premuto e creo questa curva, poi riporto, poi qui posso fare anche così, a mano, poi con la rotella clicco e muovo l'immagine, se no si può muovere con questo qua. Poi, anche qui questa curva, voglio tentare di farla tutta, eh? sempre vedendo che l'ultimo nodo sia attivo e sia trasparente. Premo, mantengo premuto, vediamo se mi viene, non viene perfettamente, ma io adesso lascio, sposto e riprendo la maniglietta e la risposto in direzione del mio prossimo nodo. E posso fare così a questo punto. Vedete, sto seguendo i capelli, a seconda se c'è una curva la faccio, se non c'è una curva sto facendo in maniera molto grossolana qui c'è una curva allora io prendo mantengo premuto vedete sposto e continuo così diciamo che mi sono voluto ho voluto fare questa curva qua d'accordo come se i capelli del soggetto avessero avuto questa curva qua ho semplificato un po' con la rotella premo e mi sposto vedete qui c'è una curva premo il tasto sinistro del mouse mantengo premuto e creo la maniglietta la curva poi riprendo il quadratino e lo sposto e qui concludo così a mano per fare velocemente poi faccio un nodo fuori con la rotella del mouse premo e mantengo premuto quando arrivo per chiudere il nodo praticamente io devo fare control e chiudo l'ultimo con il primo e ho chiuso la selezione se io voglio per esempio modificare un nodo devo fare CTRL, clicco e vedete che riescono nuovamente le manigliette posso cambiarlo d'accordo il nodo trasparente è praticamente quello attivo allora io ho finito la mia selezione vedete che nel pannello dello strumento tracciati c'è cioè selezione dal tracciato cioè trasforma un tracciato aspettate prendiamo questo lo voglio spostare un pochino più così ecco qua seleziona il tracciato vedete il tracciato sta in questo tab qua Vedete, seleziona il tracciato e trasformalo in una selezione vera e propria. Lo selezioniamo, per togliere i pallini basta scegliere un altro strumento. Noi abbiamo il nostro fotoritocco, abbiamo un po' semplificato dove i capelli ci avrebbero messo un pochino in difficoltà. Vediamo come viene fuori. Andiamo a selezione, inverti e poi adesso se noi facciamo per esempio possiamo duplicare il livello, lo duplichiamo e poi togliamo dalla vista il livello sottostante e aggiungiamo il canale alfa che significa aggiungere la trasparenza laddove i quadratini grigi e grigio scuro sono la trasparenza a questo punto siccome ho selezionato il soggetto poi ho fatto inverti selezione posso fare calcio. ed ecco che diciamo fatto il nostro scontorno facciamo selezione niente per fare la prova di come viene uno scontorno che cosa si fa? si aggiunge un nuovo livello e gli si dice per esempio bianco e lo si mette sotto e vediamo quali sono i pasticci ovviamente i pasticci sono tanti vedete che il livello non è venuto perfettamente lo scontorno allora quello che si può fare per esempio si prende lo strumento clona vedete noi riduciamo un pochino la dimensione dato che vedete è venuto questo grigetto cioè gli alloni grigi e gli alloni neri sono la dimostrazione che lo scontorno non è venuto bene noi per semplificarlo facciamo CTRL pigiamo e poi tentiamo facciamolo qui tentiamo vedete un attimo qua ho sbagliato facciamo control e premiamo ed ecco che vedete tentiamo di ripristinare i capelli per eh, diciamo salvare uno scontorno non venuto bene facciamo control e rotella vediamo se ci sono altre parti non venute bene non è eccezionale però vediamo eh allora, a questo punto quello che possiamo fare è eh, prendere, per esempio, lo strumento sfuma e fare brucia. Questo strumento sfuoca, scusate, lo strumento scherma, brucia e fare brucia per poter eh, possiamo bruciare laddove il contatto fra lo sfondo e il soggetto, per esempio, scontornato, non è venuto bene. Vedete che noi tentiamo di bruciare per togliere tutti gli aloni, allora, ovviamente. Le caratteristiche dei capelli noi le abbiamo perse, perché questo è stato uno scontorno non troppo, eh, non abbiamo avuto tanto tempo, però non è venuto così, diciamo è abbastanza recente. quindi adesso possiamo, lo togliamo qui, possiamo fare la prova e riempiamo di nero e vediamo se ci sono degli aloni neri o degli aloni bianchi, vedete qualcosa c'è, allora io riprendo lo strumento brucia e tento un pochino di bruciare per togliere gli alloni bianchi tendenzialmente siamo riusciti un pochino a salvarlo a questo punto noi possiamo per esempio eliminare questo livello in questo livello qua possiamo non so prendere un, questo rosa shocking qua e lo, lo riempiamo vediamo come viene se noi andiamo a recuperare per esempio il tracciato e lo vediamo, e facciamo per esempio: noi diciamo tracciato a, eh, a diciamo, strumento tracciato, e poi facciamo tasto destro delinea tracciato, noi possiamo fare una specie di effetto con un motivo. Gli diamo per esempio questo, i pallini, diciamo di dimensione 15. Delinea, vediamo come è, com è venuto. Togliamo il tracciato e vediamo che abbiamo fatto una specie di effetto. Vogliamo un pochino migliorarlo e facciamo un blending. Diciamo, vediamo non questo. Facciamo un potrebbe essere anche un, un tipo diciamo di, di fotoritocco del genere. Noi l'abbiamo desaturato, abbiamo fatto un blending, gli abbiamo fatto una specie di tracciato interno adesso facciamo file esporta come e lo esportiamo come foto, foto ritocco e diciamo png e lo mettiamo sulla scrivania così vediamo la differenza, lo esportiamo e diciamo compressione 0 vediamo come è venuto questa specie di fotoritocco che deriva dall'aver scontornato la modella con i capelli, noi l'abbiamo semplificato Vedete è venuta tipo una copertina per qualcosa, per, per un magazine e siamo riusciti a scontornare e un pochino a truccare il fatto che lo scontorno dei capelli non è perfetto per la mancanza di tempo con questa, con questa linea tratteggiata. È venuta una specie, una specie di grafica con un blending eh, su rosa. Grazie a tutti per aver visto questo video fino alla fine, spero vi sia stato utile, abbiamo fatto lo scontorno con lo strumento tracciato. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.